e questa mattina vogliamo parlare di qualcosa che riguarda questi tempi che ne stiamo vivendo. cioè l'unzione che c'è per il tempo della fine amè? l'unzione per il tempo della fine vediamo a leggere insieme il primo libro di Re al capitolo 19 dal verso 13 al verso 21 parleremo di due grandi profeti di Elia e di Eliseo amè? In questo Elia si coprì la faccia col mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna ed ecco una voce, una voce che gli diceva che fai qui Elia? Egli rispose sono stato mosso da una grande gelosia per l'eterno, per il Dio degli eserciti, perché i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto hanno demolito i tuoi altari hanno ucciso con la spada i tuoi profeti sono rimasto io solo ed essi cercano di togliermi la vita l'Eterno gli disse va rifà la strada del ritorno fino al deserto di Damasco giunto là ungerai Azael come re di Siria ungerai pure Jehu, figlio di Nimshi come re di, Israel. di Israele e uccirai quindi Eliseo, figlio di Shafat, di Amel mehola come profeta al tuo posto. Così chiunque scamperà alla spada di Azael sarà ucciso da Reu, chiunque scamperà alla spada di Reu sarà ucciso da Eliseo. Ma ho lasciato in Israele un residuo di 7.000 uomini, tutti che non hanno piegato le loro ginocchia davanti a Bar. E che non l'hanno baciato con la bocca. Elia partì di là e trovò Eliseo, figlio di Shafat, mentre erava con dodici paia di buoi davanti a sé, ed egli stesso si trovava con il dodicesimo paio. Elia gli passò vicino e gli gettò addosso il suo mantello. Allora Elia lasciò i buoi, Eliseo lasciò i buoi e corse dietro Elia. E disse, ti prego, lasciami andare a baciare mio padre e mia madre, poi ti seguirò. Elia gli rispose, va e torna. Perché? Che gli ho fatto? Allontanandosi da lui, Eliseo prese un paio di buoi e li offrì in sacrificio. Con gli attrezzi dei buoi ne fece cuocere la carne e la dite alla gente che la mangiò. Poi si levò, seguì Elia. E si mise al suo servizio. Eh. Eliseo si mise al servizio di Elia. E sono i due profeti più conosciuti nella Bibbia, oltre a Samuele: eh, i due profeti più che sono conosciuti sono Elia e Eliseo. in realtà, tutti e due sono legati da storie molto belle, molto particolari, perché sono dei profeti che hanno visto grandi miracoli e quando era un momento particolare del popolo di Israele che tutto Israele si voleva allontanare da Dio Dio mandò Elia Elia chiuse il cielo con la sua parola per un certo numero di anni per tre anni dopodiché aprì di nuovo il cielo e poi successe che fecero una, una sfida vi ricordate? una sfida con i profeti di Baal le persone seguivano questo Dio Baal e Elia disse, se veramente il Dio è il ballo, seguite a lui ma se il Signore è il vostro Dio, allora seguite il Signore e quindi lanciò una sfida, dice preparate un toro e se Dio risponderà dal cielo con il fuoco, allora significa che il ballo è il vostro Dio Seguitelo. anche io farò la stessa cosa, e vediamo che il Dio che risponderà, sarà Dio e allora loro fanno questo altare. Sono tantissimi profeti. Lui era solo dall'altra parte. Fanno questo altare. Mettono questo bue sopra. Si fanno le incisioni. Gridano, parlano. Però non succede niente. E allora lui inizia a prendere l'incitolo. Dice: Forse non ci sente bene. Forse sta dormendo. Questo Dio vostro. Iniziate a gridare di più. E loro gridano ancora di più. Però non c'è stata risposta. Allora lui dice: Venite qua. Non soltanto costruisce l'altare, ma addirittura ci butta l'acqua sopra. E poi non finisce neanche di pregare che scende il fuoco dal cielo e brucia tutto l'olocausto. Allora tutte le persone si mettono con la faccia a terra e dicono: Dio, l'Eterno, il Signore, il vero Dio. E uccidono tutti i profeti di Paolo Sembrava una situazione negativa, lui era l'unico profeta di Dio però Dio fece tramite di lui fece ritornare tutto il popolo a Dio però questo profeta che era grandissimo, un grande uomo di Dio non è del top perché dopo di lui arrivò un altro profeta che si chiamava Eliseo il quale fece una richiesta a Dio fece una richiesta a Dio disse che io possa ricevere il doppio della tua unzione Effettivamente nella vita di Eliseo Eliseo compie esattamente il doppio dei miracoli di Elia. E sono miracoli in grande quantità, quantità maggiore ed in un potere di una potenza che è molto più superiore a quella di Elia. E sapete, Elia rappresenta la Chiesa della fine, rappresenta la Chiesa dell'ultima generazione. La Bibbia dice in Ageo che la gloria del secondo Tempio sarà più grande di quella del primo. e Dio rappresenta la gloria del secondo tempo, anche Giobbe che era un uomo già benedetto e già ricco riceve alla fine della sua prova il doppio, riceve una doppia unzione, riceve una doppia benedizione e noi stiamo vivendo nei tempi della fine che sarebbero i tempi in cui la Chiesa riceverà il doppio, riceverà un'unzione potente, Diceva un'unzione gloriosa, non è che quella vecchia non era buona, non è che Elia non era un uomo di Dio, gloria a Dio per Elia che fece tornare il popolo a Dio, ma c'è di più. Gloria a Dio per tutte le persone che negli anni, nei secoli hanno parlato di Gesù, hanno predicato, hanno costruito tempi, hanno fatto bellissime cose, però oggi viviamo in un tempo in cui Dio ci sta dicendo che c'è di più, che c'è un'unzione preparata per quelli. Che vogliono seguire Dio come lo ha seguito Eliseo. Quest'unzione è l'unzione un che Dio ha dato per questa chiesa. questa unzione è l'unzione un che Dio ha dato per le nostre vite. Quest'unzione è l'unzione un che noi stiamo ricevendo e riceveremo. Un'unzione doppia. Un'unzione di grandi miracoli. Un'unzione di grandi cose. Amen. Però molti mezzzarono su Eliseo molti vorrebbero l'unzione un di Eliseo. Però non capiscono il perché, perché Eliseo abbia ricevuto tutto questo. Eliseo aveva delle caratteristiche specifiche, Eliseo aveva delle caratteristiche particolari. Le sue caratteristiche erano che aveva un'unzione da figlio, era stato scelto da Dio, sapeva usare la spada, era un lavoratore, era affamato di Dio ed era radicale sapete che Gesù non era un uomo come tutti quanti gli altri, era un uomo speciale da Dio e tu puoi leggere la sua storia per capire il cuore che avesse questa persona, prima di tutto lui aveva un cuore da figlio, sapete? In Malachia gli ultimi due versi si parla che il cuore del padre deve tornare ai figli e il cuore dei figli deve tornare ai padri, questa è la potenza dello spirito di Elia, cioè Elia è venuto, per darci una unzione per farci intendere e profetizzare intorno a quella che è la paternità spirituale ed Eliseo aveva un cuore da figlio Eliseo era un, un aiuto per Elia Eliseo era lì non per lavorare per se stesso ma per lavorare per il padre Eliseo aveva capito e realizzato pienamente cosa significa essere un figlio spirituale e Elia quello che significava essere un padre perché molti vogliono l'unzione di Eliseo, ma non vogliono versare l'acqua sulle mani di Eliseo. Sapete qual era il compito di Eliseo? Servileria. Non servire servileria predicando la parola di Dio, assolutamente no, ma servire servileria nelle cose materiali. E molti oggi nella Chiesa vogliono l'unzione spirituale di Eliseo, ma non vogliono servire nelle piccole cose, non vogliono servire nelle cose materiali non vogliono servire nelle piccole cose che ci sono da fare nella chiesa nella chiesa tutti vogliono predicare ma pochi vogliono lavare il pavimento pochi vogliono pulire i bagni. pochi vogliono preparare il locale quando ci sono delle feste sono pochi perché? perché non hanno capito che servire il Signore è anche questo anche quando tu pulisci il pavimento della chiesa stai servendo il Signore e quello che dice Dio è che se tu sei fedele nelle piccole cose, se sei fedele nelle cose materiali, allora lui ti costituirà sulle grandi cose, ti costituirà sulle cose spirituali. Per questo Dio mise alla prova Eliseo. Eliseo aveva un cuore da figlio. Non è che era ribelle, non si era elevato da solo per fare il profeta, ma era lì ai piedi di Eliseo. E mentre lo stava servendo, imparava. Sapete, oggi viviamo in un mondo in cui i giovani non vogliono imparare. Una volta esisteva la gavetta. Io mi ricordo sempre quando mio padre mi racconta che a lui piaceva tanto imparare le cose. E un giorno andò a lavorare per un tecnico di televisioni gratis. E lui andò là e disse, senti, io mi voglio imparare ad aggiustare le televisioni. Posso venire a lavorare qua. Lui disse, guarda, io non ti posso dare niente. Lui disse, non ti preoccupare, io pagherei per imparare. Vengo gratis a lavorare. E dopo sei mesi che lui era là e guardava come aggiustava le televisioni, imparava ad aggiustare le televisioni. E ha iniziato poi dopo, dopo a lavorare da solo, aggiustando le televisioni. E oggi tanti vogliono direttamente le cose, però non vogliono imparare vogliono ricevere tante cose, ma non vogliono avere le capacità per gestire quelle cose E state seguendo, questo succede anche nel mondo, succede anche nella chiesa molti vanno a lavorare, la prima domanda che fanno è quanto mi dai al mese? e dall'altra parte il datore di lavoro, sapete che molte volte mi sono trovato in questa situazione con il lavoro che facevo, perché fra tante cose selezionavo proprio il personale la domanda era sempre questa ma tu che cosa sai fare? io niente e quindi io che cosa ti dovrei pagare? abbiamo le capacità per fare una certa cosa Eliseo non aveva quelle capacità ma quando Dio l'ha chiamato ha avuto un cuore da figlio ha detto io devo imparare devo apprendere si è messo ai piedi di Elia per tutto quello che succedeva, lui era lì assorbeva, ogni cosa che partiva dal cuore di Elia, ogni cosa che arrivava dalla bocca di Elia, lui la assorbiva. Ed era lì nel servire delle cose materiali. E Dio l'ha portato ad un livello spirituale più alto di Elia. Amen. Quindi Eliseo aveva un cuore da figlio e Dio darà un'unzione di Eliseo, un'unzione degli ultimi tempi, soltanto alle persone che avranno un cuore da figlio le persone che saranno disposte ad imparare, le persone che saranno umili, le persone che saranno disposte a ricevere la seconda cosa che aveva di sé era che è stato scelto da Dio come dicevamo non è che era stato scelto, si era scelto da solo molti vogliono fare i pastori e si mettono a fare i pastori, ma non funziona così qualcuno diceva da scuola farò eh, mi lavorerò in teologia e divento pastore, non funziona così non è il titolo di studio che fa di te un ministro di Dio non è eh, se sei bravo se sai parlare o altre cose ma è che Dio ti deve scegliere è Dio che sceglie è Dio che chiama e Eliseo aveva un cuore per Dio però era lì a guardare i buoi che parla fino a quando Dio non ha visto il suo cuore e ha mandato Eliseo e ha mandato Elia per ungerlo come, come, eh, come profeta Amen? è stata da Dio quella chiamata non è che Eliseo si è autonominato e ha, e ha fatto e ha detto e oggi purtroppo anche nel mondo evangelico viviamo tanti che si autonominano e creano molti problemi perché non c'è una chiamata da parte di Dio ci sono tante buone intenzioni però Dio non c'è e le buone intenzioni ricordatevelo fanno tanto un giorno io stavo parlando con un professore universitario e stavo parlando, non è cristiano stavo parlando del sociale, stavo parlando delle associazioni e lui diceva proprio questo: le buone intenzioni fanno solo danno. Tanti vogliono fare bene per gli altri, però alla fine non riescono a fare niente perché? Perché hanno tanta buona volontà, tanto buon desiderio, però non hanno le capacità per farlo. Ed è uguale: tanti hanno un buon desiderio per fare le cose del Signore, ma non hanno una chiamata particolare da parte di Dio. E Dio li chiama. Amen. E l'unzione della fine, l'unzione di questi tempi. E per quelli che Dio ha scelto per quelli che Dio chiama e anche quando tu ti trovi a parlare di Gesù alle persone non ti stupire se non tutti quanti ti ascolteranno non sei tu che lo devi convincere nella testa a cambiare religione perché è lo Spirito Santo che confunge il cuore di peccato. è Dio che chiama le persone se tu sei qua, non sei qua perché qualcuno ti ha fatto il lavaggio di testa e ti ha convinto ma sei qua perché lo Spirito Santo ti ha chiamato perché lo Spirito Santo ti ha portato in questa chiesa perché lo Spirito Santo ti sta formando e ti sta preparando perché è una chiamata per te è no, Dio che fa le cose non è la capacità umana dice Geremia capitolo 1 dal verso 4 al verso 8 la parola dell'eterno mi fu rivolta dicendo prima che io ti formassi nel grembo di tua madre ti ho conosciuto prima di uscissi dal grembo ti ho consacrato e ti ho stabilito come profeta delle nazioni io rispose a me signore, io non so parlare perché sono un ragazzo ma l'Eterno disse, non dire sono un ragazzo perché tu andrai da tutti coloro ai quali ti manderò e dirai tutto ciò che io ti comanderò. non temere davanti a loro perché io sono con te per liberarti dice l'Eterno, sempre ci vediamo mancanti, sempre non ci vediamo pronti da un lato c'è chi fa e Dio non gli ha comandato dall'altro c'è chi Dio gli comanda e non fa c'è sempre questo problema domenica avremo il culto dei bambini in cui predicheranno i bambini faranno i servizi ai bambini già mi dico con la faccia bianca <ride> ma se Dio vi manda e vi dà questa capacità di farlo non dovete avere paura perché lui vi ha scelti fin da quando eravate nel grembo di vostra madre prima che voi nasceste, Dio già sapeva la vostra nascita e già vi ha benedetti per questo non dovete avere paura è Dio che sceglie è Dio che manda e sapete ci sono sempre due cose quando tu vieni qua devi venire sempre con due sentimenti il primo sentimento è io sto qua perché devo dare gloria a Dio Amen. Amen. qualsiasi cosa devo dare gloria a Dio e secondo il nostro sentimento e devo benedire i miei fratelli. Allora. Amen. Quando è così, non sono importanti le tue capacità. Non sono importante se sei preparato o non sei preparato. È Dio che ti aiuta. È Dio che ti dà la forza. Geremia aveva paura perché era un ragazzo. Ci dovevamo? Sono un ragazzo. Però Dio disse io sono con te. Mosè aveva paura, sapete perché? Perché balbettava dicevo devo parlare davanti al faraone una persona importante e babbetto. come faccio? il prof. disse io sarò conti Gedeon aveva paura perché era un esercito di 120.000 persone e lui si stava nascondendo dietro al muro per vagliare il grano e Dio gli dice tu sei un guerriero valoroso e lo guarda l'angelo e dice mo che sto nascosto qua dietro sono un guerriero valoroso però come disse Dio vai con questa tua forza e Dio sarà con te non è importante quello che tu sei è importante chi viene chi è con te se Dio è con te chi sarà contro di te? non sarà l'afflizione, la difficoltà la malattia le prove se Dio è con te nessuno potrà tenerti testa Sansone riuscì a distruggere una grande quantità di persone e sapete, nei film si vede sempre Sanzone alto, muscoloso, nella realtà non era così. Dice questo che come lo fai sapere, perché altrimenti le persone avrebbero detto la tua forza ti viene dai muscoli. Probabilmente lui era proprio Winterly, perché la gente si diceva da dove viene questa forza che tu hai? Quindi fisicamente lui doveva essere piccolo, ma l'Eterno era con Sanzone. E quindi lui aveva questa forza che non era la sua, ma era la forza di Dio in lui. Salomone era un ragazzo, ma aveva una grande sapienza. Chi gliel'aveva data questa sapienza? Il Signore. Che sono stupende. Per questo la Bibbia dice, non devi avere paura di parlare, perché quando sarà il momento, lo Spirito Santo metterà le parole sul tuo lato. Amen. Eliseo era un uomo che era stato scelto da Dio non aveva studiato teologia, stava soltanto magari aveva studiato come si eravano i terreni perché stava facendo il campagnolo però Dio era con lui Amen. Eliseo però oltre a fare la campagna come dice qualcuno sapeva anche usare la spada perché infatti dice se non ucciderà il re lo ucciderà la spada di Eliseo dice un'altra versione era un uomo che era addestrato a sapere usare la spada era un uomo che conosceva la spada che aveva in mano e sapete abbiamo bisogno dell'unzione abbiamo bisogno di Dio ma abbiamo bisogno anche di leggere la Bibbia Amen. Amen. Amen. questo è fondamentale tu non puoi pensare di fare una guerra senza usare, bene, usare una spada e la spada di Dio è la parola di Dio la spada dello spirito dice Efesini 17 dice la parola di Dio e quando in Efesini dice la spada dello spirito è la parola di Dio la usa un termine specifico usa rema di Dio sapete quando tu leggi parola ci sono due termini in greco. uno è logos e una rema dove logos è la parola storica la parola, il testo, semplice rema invece è la parola che viene rivelata da Dio quindi Eliseo sapeva usare la parola rivelata da Dio ed è importante nella nostra vita che noi non abbiamo soltanto una conoscenza di intelligenza della Bibbia, ma che abbiamo una conoscenza rema della parola, una conoscenza rivelata della parola. Quando tu leggi la Bibbia, Dio ti trasmetta qualcosa attraverso la parola di Dio. Perché questa è la parola che tu puoi usare per andare a combattere, per andare a distruggere le opere del nemico. A volte tu vedi che Pietro e diceva ma usava una parola rema quando scese lo spirito santo in degli apostoli capitolo 2 dice questo è quello che è stato predetto profetizzato dal profeta Gioele che diceva negli ultimi tempi io spanderò il mio spirito sopra ogni carne i vostri figli profetizzeranno i vostri giovani avranno dei sogni i vostri vecchi avranno visioni e così via Quella è una parola rivelata Isaia 53 che parla che Gesù è messo sulla croce, è una parola rivelata. Dobbiamo conoscere la parola rivelata di Dio, e questo tu la hai quando sei davanti alla presenza di Dio. Quando tu ricevi da Dio, quando preghi, quando cerchi la Sua faccia, cerchi il Suo volto, è là che Dio ti parla, è là che Dio si rivela a te, è là che la parola diventa viva e inizia a parlare al tuo cuore. Dio sta cercando di avere una comunione profonda con te. Eliseo era un uomo che aveva una comunione profonda con Dio. E quella parola diventava rema, diventava una spada. E Dio vuole che quella parola diventi una spada per te. Una comunione profonda con il tuo Dio. Non solo un'altra religione, Amen. ma una relazione. Amen. Amen. Eliseo era anche un lavoratore, quando è andato là mi hanno trovato che stava a renda voi buono, non era una persona inattiva, sapete quante persone stanno lì a casa, prego signore quando tu mi parlerai e mi manderai allora inizierò a fare qualcosa per te, non è così, Eliseo già stava lavorando e quindi tu devi mettere in moto i doni, i talenti che Dio ti ha dato. Dio vede che tu stai lavorando e ti dà di più funziona così la benedizione di Dio arriva per le persone che già stanno facendo qualcosa dicevo qualcuno se devi chiedere a un piacere a qualcuno di fare qualcosa non chiederlo a chi sta senza fare niente chiederlo sempre a chi già è già impegnato ed è così Inizia a lavorare, inizia a fare qualcosa per il regno di Dio, inizia a mettere a disposizione del regno di Dio i tuoi doni, i tuoi talenti, parla con i pastori, dice, pastore ho pensato di fare questo nella chiesa, lo posso fare, posso dare una mano in fare questo, posso dare una mano in fare quell'altro e Dio ti benedirà. Eliseo era lì che stava arando, che stava lavorando, che stava facendo qualcosa ed arrivò la benedizione di Dio sopra, sopra la sua vita e la sua vita fu cambiata, fu trasformata perché l'unzione di Dio per gli ultimi tempi è per quelli che lavorano non è per gli sfaticati sapete quelli là che eh, stanno a casa dalla mattina fino alla sera senza fare niente e non si cercano neanche il lavoro da fare c'è tanto da fare c'è tanto bisogno anche soltanto poter parlare con qualcuno anche soltanto poter fare una pulizia in chiesa di quello che c'è bisogno quello è servire il Signore non devi aspettare che appaia l'arcangelo capire da cielo annunciazione, annunciazione come diceva qualche eh, cosa di qualche anno fa oppure che dice fratello il Signore ti manda a pulire il pavimento della chiesa o ti manda a fare i pacchi del banco alimentare non succederà non arriva volante e dice annunciazione, annunciazione Avrai un lavoro, devi pulire il pagamento della chiesa non è così vedi un bisogno mettiti a lavorare hai una capacità mettila a disposizione della chiesa Eliseo era un uomo così non era un uomo che stava aspettando Dio mi ha chiamato, Dio farà, Dio dirà ha dato aspetto, vediamo che succede era lì, arando, facendo lavorando e Dio vide la sua attitudine, il suo cuore, e gli vide un'unzione molto forte. Era un uomo, Eliseo, affamato di Dio. Quando Dio toccò Eliseo, Eliseo lasciò ogni cosa per seguire Dio. Lasciò ogni cosa. Questo significa che lui era affamato di Dio. E l'unzione del tempo della fine viene per persone che sono affamate di lui sapete un luogo secco è il posto ideale per far scoppiare un incendio e se tu ti senti affamato di Dio e stai lì lo stai cercando lo stai bramando, è il momento in cui può scoppiare un incendio nella tua vita Dio accende il fiammifero ma la tua terra la tua vita deve essere affamata deve essere volenterosa e desiderosa di ricevere di più della sua benedizione di più della sua presenza per questo è bello i momenti in cui glielo adoriamo perché sono quei momenti nella chiesa in cui tu puoi cercare Dio per chiedere a Dio di più non troverai Dio con gli occhi aperti guardando a destra e guardando a sinistra ma con gli occhi chiusi desiderando nel tuo cuore quell'acqua, quella presenza e Dio sempre si farà trovare da quelli che lo cercano cercalo sapete un giorno c'era un uomo che cercava Dio quest'uomo cercava Dio andava di qua, andava di là, parlava con un pastore come posso trovare Dio? il pastore diceva, no, no, no, non mi piace devo trovare Dio, andava dall'altra parte come posso trovare Dio? e un giorno lo indirizzava, dice, guarda ci sta un vecchio pastore anziano, molto saggio che sta sopra quella montagna lui si partì, sta sopra la montagna e parlò con questo pastore dice, pastore io devo cercare Dio come posso trovare Dio? questo disse, eh, bene bene vieni con me e lo portò vicino al fiume dice guarda il fiume prese in ginocchia vicino al fiume e lo resti in ginocchia. poi prese le mani e le mise così prese la testa dentro l'acqua. E giustamente la persona <ride> e quindi lui lo tirò fuori e gli disse, così come hai desiderato l'aria adesso, se desidererai Dio lo troverai. Ah, grazie. grazie. <ride> com'era l'aria? <ride> Bagnato. Non lo so, ma io desideravo sapere com'era l'aria in quel momento. <ride> e così deve essere la nostra vita. Tu troverai Dio quando lo cercherai con tutto il tuo cuore. Tanti dicono di essere alla ricerca di Dio, ma non lo stanno cercando. Dio si lascia trovare da quelli che lo cercano. E se tu lo cercherai come lo cercò di Sèo, Dio ti toccherà. L'unzione di questo tempo è per persone che sono affamate e assetate di Dio. Amen. Amen. E la stessa cosa, la stessa caratteristica che aveva lui e un uomo. Radicale, non gli importò del lavoro che aveva, aveva i buoi, aveva, staccò i buoi, uccise i buoi, diede la carne agli altri, prese il legno, lo bruciò, fece l'olocausto per dire basta, non ne sapere più niente di questa vita. Decisione radicale, non è che disse adesso proviamo un po' e io facciamo un mese di prova. Se mi trovo bene, ok, altrimenti posso ritornare indietro. Io avevo ucciso i buoi. Significava adesso non torno più indietro. Da qua o si fa l'Italia o si muore. vi Ricordate? Era determinato, era radicale. E l'unzione di Dio per questi tempi, per persone che sono determinate, sono radicali nel seguire Dio. Non è che Dio dice uh, io ti benedico, ah, gloria a Dio, questo è per me. Poi quando Dio dice perdone i tuoi nemici, questo non è per me, è per qualcun altro quando Dio dice ah io ti, eh, ti farò prosperare ti benedirò no, allora Dio questo è per me questo è Dio poi quando dice qualche altra cosa che non ci conviene no vabbè questa, questa pagina della Bibbia la sappiamo Facciamo, Saltiamo la pagina passiamo da Matteo capitolo 1 a Matteo capitolo 5 direttamente Saltiamo gli altri non è così non possiamo avere a che fare con Dio il nostro piacimento ma Dio cerca persone radicali e siamo in un tempo in cui Dio farà cose straordinarie con uomini radicali uomini che veramente sono disposti a lasciare tutto per il Signore sono disposti a lasciare il peccato per il Signore sono disposti a cambiare la propria vita per il Signore è tempo di cambiamenti di, di essere persone radicali perché Dio ha preparato un'istruzione per la fine per quelli che sono figli per quelli che sono stati scelti da Dio per quelli che vogliono imparare ad usare la spada per quelli che sono lavoratori per quelli che sono affamati e per quelli che sono radicali io voglio essere di queste persone tu vuoi essere di queste persone? Allora vogliamo pregare